Salve a tutti, benvenuti in questa diciannovesima puntata di Minecraft Ita oggi è 24 dicembre e fateci sapere sotto nei commenti cosa vedrete stasera Cosa farete di bello Cosa vi regalato di bello Cosa Babbo Natale Cosa, cosa avete porti... regalato di bello? Eh certo cosa avete regalato Allora questa puntata è collegata alla puntata scorsa la diciottesima puntata dove abbiamo completato l'albero Fateci sapere anche sotto nei commenti se vi piace come è venuto l'albero Facciamo una piccola panoramica per farvi vedere anche col tappetino sotto e, un e sopra dovrebbe essere la stila vabbè c'è una lanterna là sopra chissà se magari un giorno metterò una stila la mettiamo a stila di allora che oggi no? tema di questa puntata finire il, villa cioè, vabbè, il villaggio natalizio tra virgolette allora abbiamo varie idee fare la casa di babbo questa natale e fare dei parcheglu <ride> ok allora possiamo anche partire partiamo. Abbiamo già farmato un sacco di legno e un sacco di cose. Io vorrei aggiungere una cosa: a so come ci riconosce questo Allora, so che i Pantellas non guarderanno mai questo video, purtroppo. Però lancio un appello: se magari <ride> potessi fare un video insieme a loro. quindi <ride> Tutti sotto, sotto un video di Pantella scrivere, scri, scri, scrivendo hashtag fate un video con Mariano Baghetti. Giacomo <ride> e voi Daniel, eh, fate un video con Mariano Baghetti. <ride> ok, allora come la. Allora, di, Decidiamo prima dove impiazzarla. Allora, tutta sì. questa zona qua. A, a destra o dice... a sinistra? No, io direi di stenderci. Da tutte e due lati anche dietro. Vabbè, ok, vabbè, partiamo da qua allora. Come faccio la base? Vabbè. Okay. <ride> allora, mo come lo alziamo? La stessa altezza di casa nostra. Ammo, no. approssimati, più vediamo un Che ne dici? Che per adesso può andare. Ok, poi come lo copriamo? Cioè, come questa parte muta? Sì, con. Una in realtà io avevo un vetrato più bello sì, eh. il vetro sì noi avevo pensato di mettere queste queste qua in cobblestone mm. e poi fare eh, per dire cioè non so, così eh, legno e qua il vetro. il vetro ok. capito però sì ma allora, lo fai così come detto quindi aspetta. Allora. però eh, solo sopra no quindi di sotto li toglierei quali? Questo e questo. No, io per fare la croce. E per è troppo croce, troppo croce. Una croce è troppo croce. <ride> allora si può fare così. Già ti è diverso. Oppure così. Anche. Ecco, perché a me per dare una forma. Sì, diversa, sì. Eh. Però a cruce è proprio. <ride> anche no. Eh, soprattutto due, anche. anche no. Anche no. Quindi mettiamola così. Facciamo dappertutto così oppure cambiamo tipo. Cambiamo motivo? No, non cambiamo motivo. Eh, no, mi piace. Sì. Vedi per qua ti accorgi quando hai sbagliato quindi qua in questo caso si fa così. Così qua non c'è così, si aggira lo Così, così, così abbiamo fatto tanto per fare la dritta, poi qua è per dove va per No, non è importante, volutamente è capitato un mio blocco. Sì, certo, certo. <ride> ma qua vogliamo fare un'uscita laterale. No, un'uscita no, piazzare i due blocchi come se facessero riferimento alla porta quindi così no due, due sono fosse la porta togli questo qua qui tutti e due questi blocchi togli uno e due eh. metti qua e metti qua ah ok sì. metti qua, esatto qua. Eh, esatto quindi riferimento come se fosse okay. la porta ora ci ora avverrà un change ok torniamo a noi torniamo a noi <ride> ora piazziamo qua il vetro no? Mm. quindi così vedi che va bene Mo' qua copriamo o mettiamo il vetro? Metti il vetro, andiamo. E ci sta. Mh, mm. sì, okay. per il vetro. Ok. Parliamo un po' di natalizio. natalizio. Allora, oggi che poi aspetta, riveliamo riveliamo e un segreto. Oggi è 20 dicembre, non è 24, non <ride> <allora, ride> uscirà il 24. Fate finta che oggi è il 24. <ride> allora, dicevamo, oggi stavo dicendo Oggi ma... abbiamo finire quindi una il vlog sarà uscito oppure no No, allora il vlog no perché No, bugata. perché allora Maris deve travestire stasera, quindi non possiamo finirlo okay, oggi. è stata censurata. <ride> <ride> <Quindi oggi ride> Ancora non... una volta. Quindi oggi non possiamo finire il vlog di Natale. Se censuro questa volta è già la terza di Minecraft che dove sono costetto a censurare. Quindi facciamo attenzione. <ride> Sad <Set the> moment. <ride> Guarda qua abbiamo fatto lo stack giusto giusto. Abbiamo consumato 3 3 generazioni è che... di pecore blu, però sì, ci sta dai ah. no sta, dai non devo è... dire anche questo eh, che non fa sì. niente sì non niente dai okay. non devi dire niente quindi ora sì, come si procede si procede con il tiktok uh, si sì. esatto. tipo alla uh, mod casa nostra si sì. ok quindi così e qui sopra la natalizio allora di sicuro oggi il vlog non si non lo possiamo finire no. perché altro spoiler uscirà un, un vlog Cioè come l'anno scorso uscirà il vlog di Natale vale. Però ovviamente non c'è non so può darsi pure che lo che pubblichiamo che facciamo sia vlog di Natale che vlog di Capodanno mm. Però no facciamo io, io No no e eh, no perché se no a gennaio certo, Possiamo cioè, capire, Eh Perché quello tanto il vlog di Capodanno basta registrare cioè, la serie di capodanno, il veglione, poi si pubblica il giorno dopo e si deve anche registrare il beone. E eh certo cioè il beone. E eh certo mo martedì, perché martedì è 24 però shh, fate finta che oggi non è il 24, 24. dobbiamo <ride> mettere il segnale che mano a mano sarà il, il livello alcolico il tasso alcolico perché, perché sono eh, dall'anno scorso? Che dico a Mari devi devo vederti ubriaco qualche volta e eh, quindi al 24 si deve pinare male. <ride> Poi quando si trova a a Babbo Natale, sbatte a terra, però lavi nel bello. Babbo Natale marcio. Babbo... <ride> marcio Natale, ma <ride> Marcio Natale è bellissimo. E, tu e tutto questo, anche Dodumo si dovrà marciare. Bab Babbo Marcio, Babbo Mar <ride> vabbè, ma se lo facciamo fare a Dodumo, Babbo Natale quest'anno, <ride> fa la <Falarin>. rinna. <ride> 7 parlare in armas al Allora sono di nuovo Eh sì infatti andiamo un attimo a dormire Allora aspetta i requisiti per finire il vlog di Natale sono Dobbiamo vabbè abbiamo registrato l'albero mentre hai fatto l'albero il presente Ok abbiamo registrato la panoramica Si sì. sì. poi manca, uh, manca, manca Manca Abbiamo fatto la intro L'altro sì. la facciamo. Mento! Almeno il bestio visto che qualcuno perché... mi regali qualcosa. No, aspetta, poi dobbiamo migliorare il vlog dell'anno scorso. quindi dopo oh, ah, ah! mamma mia, un ragno! Aspetta. Oh ma muori! Muori ragno E eh, dai! Non muore! Non muore! Non vuole morire! Quasi okay, moriamo noi! Stavamo dicendo. Uh, che stavo dicendo? Che ah e quest'anno Dei due regali 7 so. li regalano se per li migliorare. qualche regalo, qualche pensiero dovrò spacchettare per migliorare il vlog di quest'anno Registriamo anche quando apriamo i, i miei regali ah. a caso quelli di, degli altri insomma di entrambi. eh sì, per migliorarlo anche perché quest'anno non stando a casa nostra non posso allora mi spoilerò già i regali di natale allora tipo Red Dead Redemption Red 2 e quindi essendo quindi che... devo darsi che lo vedrete nel canale eh, e quindi essendo che non... Vai così Pensate, tu mi regali il gioco, così lo metti sul canale e il mondo è più felice. Comunque. Ah c'è un griever là, voglio farti notare. Eh. Aspetta, oh, vediamo se riesco a prenderlo. Voglio solo farti notare. Ah, mira. mira! Dai! Ah, sono due. No, ecco che andava. Poi sta uno scheletro. No, subito. ed è spawnato, non c'è più. Abbiamo perso... Aspetta però ora voglio riprendermi le frecce perché fortunatamente quando lanci le frecce vuoi recuperarle. No, bene. Ma questo da sempre, no? Eh questo da sempre, ah, sì. Da sempre. Sì, mi pare da sempre, sì. Vabbè. Non mi ricordo questo particolare, sì. Quindi allora, dobbiamo anche pensare come dobbiamo registrare voi, cioè come dobbiamo mettere voi il tasso al che sale. Eh, glu glu glu glu glu. <ride> Tipo di, di Over Simpson, ti uh, uh, uh, fai... Uh, uh, uh, <ride> massimo. Inizia a vedere, inizia a vedere la befana E alla fine parlerete con le Rin. <ride> ciao rinna ciao allora, Natale. Allora, qua il pavimento quello facciamo? Ci volevo qualche blocco simpatico, non disponiamo di niente. però possiamo fare dei tappetini. Di tappetini anche. Sì. sì. Io, allora aspetta, per non fare come la puntata scorsa che non ho sbagliato, non... lasciamo un attimo questa roba qua lasciamo vedere questo qua vediamo la lana è eh, rosso e blu come prima ah, rosso così quindi allora si deve fare uno completamente così e un altro così così così e sono 14 14 qui si mettono così e si vendono 22 tappetini e così si vendono 22 cambi blu mm. essendo che mettiamo questi possiamo mettere no, no, tutti i blocchi dovete i blocchi non i tappetini No, no, dobbiamo mettere prima i blocchi a terra, poi... Ah, eh, okay. così e poi mettiamo i, I tappetini. Poi dobbiamo fare un cammino pure Torna il piano di sotto e che passa anche nel piano di sopra la canna fumaria. Mm. In modo che poi... Cioè una casa di Babbo Natale, Natale come si deve avere, deve eh. certo. Allora dobbiamo andare a prendere un altro po di legno ma fortunatamente dal lasso di tempo da questa puntata a quell'altra è sembrato che sia la prima Eh fumato. sì perché da, come vi ricordo nella puntata scorsa avevo detto che è passato la un 18. giorno, era passato no, un giorno da. 18, sì, eh, 18. Per finire questo, per finire l'albero e, e in quel lasso di tempo In quel lasso di tempo cioè abbiamo ancora la facciata dell'acquario eh improponibile. No, no, però <ride> si fa dopo Capodanno no. Se qualcuno gioca e critica anche ragione. Vabbè, perché, però eh, vabbè Ok, fate finta di non aver visto niente. <ride> allora, prendiamo, guarda, guarda. Oh yes! Guarda, la quale è una facciata dove proprio... è la tanda. Qua proprio... si può scrivere anche cassa di bambo. Poi siamo babbo... un po' di pietra. Ok. Allora andiamo. Let's go. Bambo, okay. che... Provano a non spaccarti le cosce a Natale. Sì, c'è la legge di Natale, ma non spezzarti le gambe. Ok, quindi ora dobbiamo fare il pavimento. Ce lo finiamo, mettiamo i tappetini. Poi dobbiamo fare il piano di sopra. Piano di sopra. Piano di sopra come l'abbiamo fatto nel... Nella... È passato un po' di tempo, però mi ricordo che c'era un grande tavolo, un camino, facevo una, una grande sedia per Babbo Natale vi eh, ricordo bene fuori. Allora magari parco, qua ossio. sotto, Marianne, magari qua sotto si può fare il salone, mm. capite? Cioè senza fare la tavola, si fa il mm. divano, queste cose così. Okay. Sopra si fa tipo la sala da pranzo per dire, okay. capite? Facciamo la sedia, la big sedia. La sedia imperiale, va okay. bene. Yes questo, questo. Aspetta. e di un po' piazzato tutto aspetta come questo ma come come il motivo è il eh, come... motivo allora. innanzitutto di lasciare la prima fila di blocchi libera così sarà okay. quindi partiamo tipo d'acqua rosso sì. blu Rossi. però non mi va alternato, se ne è una scacchiera eh. uh, allora sì, vorresti pure vorremmo pure metterli uh, tutti i marossi cioè quindi così Questo ah, fare il il punto, tipo il tiro al segno eh, così. O, oppure uh, tipo lo scondo di Capitano America o così, o addirittura devo fare una forma tipo la il fiocco di rive facciamo facendo fiocco di rive come si fa? Allora, no, devi mettere tutti i rossi, anzi, a questo punto ci vorrebbe, metti i rossi, poi non ci vogliono, ci i bianchi dopo. Oh, così ecco, così ecco. facciamo il proprio tipo fiocco di neve. Ok, allora aspetta, ci vediamo fra poco che mettiamo un attimo i il tappetini. tappetini. Ok, tappetino messo, poi dobbiamo fare là, no? Ti dicevo, lascia il primo rosso sì, e parti dal secondo bianco e fai una riga bianca fino in fondo lasciando l'ultimo rosso. Come la devo un attimo inventare? in modo che si faccia la stessa cosa in quest'altro verso qua, mm, quindi c'entra questo, perché non è che siano le stelle, sono più o meno, però guarda già questo, il motivo così è natalizio dalizio, eh. sembra la bandirella dal eh, perciò perché... quindi in modo che sti praticamente, così devo, prova a mettere così, così. sì, così, prova a mettere in questo modo, oh! E poi dobbiamo capire se. Vai, comincia a mettere ecco, eh, vedi, è fatta. Non fa niente. No. no, non fa niente. Beh, infatti mica è perfetto il fiocco di lì. Ok, ma pure qua. Esatto. Fa caspita. Ti vedo quello di ripiaziamo. <ride> non errare. Ma no con i blocchi, con il linguaggio. Fa vedere <ride> raccoglie. Ah, comunque abbiamo fatto una straccia di pecore in questa guarda, <ride> Per tenere la lana Ok Guarda mm. Mm. Ah però sorge un problema Sì Poi un poco di questo si cancellerà Cioè lo dobbiamo togliere per mettere il divano Questo così Ma pure non ci va sopra No se va non Eh vabbè non fa niente Quello è giusto per mm. Vabbè comunque finiamolo finiamolo vai Mettiamo finiamo quando lo stiamo improvvisando dove stai l'altro sentito qui dentro qua no sono qua ok si dai va bene mm. ok ma dobbiamo fare il divanetto di bambino mm. di ba di babbo natale allora si sì, per fare il divano dobbiamo ci servono due cartelli e ce l'abbiamo qua Lo facciamo di questo colore il divano Però non spezza poco con gli altri blocchi Ci vorrebbe almeno un colore, almeno un colore diverso Magari quello più scuro no. allora, aspetta o più chiaro eh, Anche più chiaro Sì anche più chiaro basta che siamo un colore diverso Ok allora, non aspetta Addio se Sono sondata di Natale forse durerà un po' di più. Vabbè, ah, tanto è uno speciale natalizio. Ok, e quindi così. Però, me... vabbè, forse, vabbè, sì, sì, ce l'ho abbastanza in mente. Belle, però, d'amore. Come... I... Mm. Mi, mi sta piacendo. Mm. <ride> allora, dobbiamo fare così. Vedi questo. E fai le scale. Penso quattro vanno bene. E così, quindi il cartone si rilassa. Allora, aspetta il mio cavartello lo facciano a fuori però siamo so, so. polono, polono, polono, Mariano Nord, <ride> perché il falo fa fumo è sicuro, non ci vuole il fuoco, ci vuole un blocco di quelli che fanno fuoco aspetta ce l'abbiamo in italiano, pure che non che ce fa... l'abbiamo adesso ancora, voglio dire, ma siamo, no, no, ma possiamo fare, però. Possiamo fare? aspetta io mi ricordo che quando parliamo sempre di quel mondo che facevamo sullo smartphone eccetera Il camino c'era sia nel castello che nella casa di Bobo Natale Allora c'è un legno di quercia scor ah, scorteccia, okay, scorte scortecciato Legnetti e carbone Carbonio. Ok quindi aspetta prepariamo, prepariamo un attimo Allora abbiamo detto carbone Sticchetti, allora vediamo a fare gli stichetti, stichetti ce gli ce l'abbiamo qua, poi stichetti. il carbone sta là, poi eh, tre blocchi scortecciati, quindi qui l'albero che fluttua potrà anche andarsene, no, andarsene. uno, due e tre, fa con la falloazione. Dove rimandaci quel geologo? Dove è eh, il geologo? <ride> allora, si fa così così. la capbonello in mezzo. Oh yes! Vedi, vedi? Oh yes! E quando ti impegni, ti metti, ti impegni e ci riesci? Oh yes! No, però le piazzare questo ok Quindi questo è questo Allora il falò eh, La mia la preoccupazione è che può bruciare qualcosa Oh my god Quindi allora aspetta faccio. Allontaniamo un attimo questo Tanto comunque lo dobbiamo togliere Si prende questo Ah, non mi ricordo che quando l'ho fatto è stato più semplice però. Mi è bastato mettere a terra i blocchi. Certo, facevano delle scintille per il quale voi dovete cambiare dei blocchi, però. perché c'era anche di leghi vicino al camino. Non mi ricordo tutto questo pericolo. Perché guarda qua. Oh, se stai shift non ti preso vedendo comunque. Perché guarda fai il fumo. Quindi mm. poi mi togliamo qua. E eh, scemo? Ma fino a qua ci siamo. Eh, quindi aspetta. Mm -hmm. Guarda qua. un po' lo vedo, un po' l'ho visto eccolo vedo, vedo lo vedo un po' guarda io l'ho visto un po' però scusami quel blocco Dove quel... in realtà mm. si può piazzare qua che non si vede un altro falò non e fa solo ma fungo. secondo me quel fuoco quel falò dovrebbe stare a terra sul pavimento non dentro la stessa cosa confondo no devo ricraftare no ma dai non fa niente no. Eccoci qua, allora abbiamo <ride> fatto il piano. Oh, no, da un attimo di distrazione. <ride> abbiamo fatto, cioè, vabbè, stiamo finendo di costruire il piano di sopra. Ora facciamo un attimo vedere com'è venuto. C'è modificare, venendo. come stavo dicendo. Allora, questo. Il camino, camino. È venuto deluxe, si proprio me. no? Eh. Eh. Ah. Fai. Ah. Ah. Ah. Poi. Ah. Poi. poi dobbiamo metterlo. Allora, dobbiamo piazzare delle scale per accedere. Vediamo i è Certamente. Per accedere al piano superiore. Per accedere al piano superiore. Quindi. Prendiamo Anzi, si... anzi, anzi, mettiamoci le scale. Ma ah, la scala a muro? Eh certo, perché sennò no, non c'era da fare. Perché era bella quella la scalini, no? Non ti piaceva la scalini? a muro non sì, mi piace. It's ok. si si sale qua. Vabbè, It's questa okay. è l'entrata, quindi vabbè. Qua... Vabbè. Ora aggiustiamo un attimo tu, hai detto non ti piace. Non ti piace. No, penso... No, perché è troppo a... a colonne, vedi? Però prima di fare questo dobbiamo un attimo fare quel tappetino. Io mi sto prendendo la vista. Il tappetino. Allora, il tappetino dobbiamo. Tappetino piano sopra? Piano sotto. Piano sopra perché abbiamo il detto quattro. il sal abbiamo detto il salone, quella parte di piano di sotto. Salone. Allora, è sopra la sala da pranzo, anche se metteremo un tavolo perché mm. non è piccolino. Allora io ti propongo. Sì. Ti propongo di mettere una. Diciamo, una cosa abbastanza lunga. Cioè c'è nel senso un divano. Un mm, angolo? Yes. Wow, è Anche così ecco vedo. Ah no, non. Vedo, no, per noi minimalistico. Sì, sì. Oh yes. Minimal. E okay. così è poi per... vabbè. Eh, wow no. Ah, non capite Vorrei fare. Eh, ma si può fare, ci permette. Ah sì. però non si può mettere il blocco a terra. Mm. Sì. Però si può mettere intero? Sì. Ce cioè, lo fa mettere intero? Sì, però si sì, aspetta. Perché se così raggiriamo l'ostacolo. Si sì, si sì. eh. eh vedi che è, è una lussezza, è un lussezza è lussuoso, vedi? Guarda qua, bam. vedi, vedi? E non ecco si qua. cuore. No, va bene, no, ma va bene, non fa niente, va bene. Ti piace? No. Mi gusta. Voto 10. Voto 10. Ecco qua. Vedi ecco quante carucce? Proprio ecco qua. la H Bosse, certo. la H eh, se sì, Ti qua? a ah, guardare con il cavruccio allora, del Mariano Bacchetti di String. Un po' che si rilassa il Natale. Prende il fucchetto e sì, si, si, sì, molto Sì, Si, sì, yes, <ride> c'ho anche ovviamente una buona compagnia. <ride> eh, no, ma non possiamo <ride> citarla, altrimenti <di>, ci blocca <ride> nel video. <ride> allora, Andiamo avanti, va. Allora, detto questo, come hai detto che vuoi? Um, queste. Eh, queste colonne non devono essere All le Volendo, si può lasciare solo quella colonna così. No ma magari devo lasciare anche il blocco solo in alto. No, no, poi capito. lo fai finire. Per, per non fare a tempio, che eh. è giustamente. Eh perché sembrava un tempio. Un no? tempo, già c'ha un il... tempio. Ma poi sembrava un tempio, eh, no? Sì. Così. Mm. Vabbè io poi and andava riempito, vabbè, comunque. Eh, ma con il. Ecco guarda, posto di mettere tutti questi pillar. Che poi non sono pillar, si lasciano solo questi uh, per ricordare un po' che il tema così. Allora piazziamo Tutto tutto, tutto, tutto vetro tutto eh sì, vetro. Eh vediamo come fa, poi. Decidiamo qualcosa, Perché a volevo mettere in alto qua Alza un attimo sguardo Al centro qua un blocco Come quelli là Eh, esatto Si vedi? Che fa da richiamo al, al motivo di sotto Ma lo facciamo così. Siamo dappertutto. Comunque è bene il fatto che La, la magia del cinema eh, Oppure de, dei video è che noi ci siamo fatti un cuore così Per farmare questo vetro poi passa No, nel senso, <ride> nel video passano 10 secondi neanche, in realtà passano tipo un'ora secondi. Quindi, a realizzarlo. Ok. Oh, oh my god. Oh my god. Ok. <ride> qua come facciamo? Tipo 0 così. Deve andare a 100, fino a 100. A 2? A 2? Eh? 2 ci cioè cioè cioè Eppure, qua. No, mm, qua uno penso. uno? come ti senti di sette ricordi, mm -hmm. qua ci sono delle staccionate per evitare la caduta c'erano, li mettiamo li piazziamo attenzione sono attenzione sì e qua poi dobbiamo fare il tutto allora staccione, viene a me piazziamo ok ok no. un'altra piazza dove sono, dobbiamo scendere giù dobbiamo disegnare questo mi togli e saltiamo giù <ride> vabbè, no. ah Oh è, my god è lo spermato Allora eccoci qua allora, siamo, siamo andati qua. <ride> Siamo andati tantissimo avanti davanti con, con la casa Ora le faccio vedere Bam Allora Qua troviamo Babo il tale. cappelletto di Babbo, Babbo Natale, Natale E qua è anche il camino che abbiamo Sì sfumacchiante. Infatti la come Anzi saliamo un attimo così vedete Com'è venuto allora, noi facciamo tanti tagli per, per.. via che quando costruiamo stiamo zitti, cioè non troviamo neanche la basta. Ma proprio per afforciare i tempi, se non diventa troppo lungo. Allora, questo è come è venuto il camino. Sopra abbiamo messo un altro falo, sia sì, pure qua sotto qua sotto, dove sto indicando con il mirino. Pure qua sotto ne abbiamo messo un altro, ne abbiamo messo un altro qua sopra. Poi, aspetta, vediamo se posso hackerare il sistema. nel caso in cui qualcuno lo volesse fare, abbiamo pure come deve fare. Infatti. Poi abbiamo. Abbiamo fatto un'altra cosa. Allora, qua abbiamo messo. Vabbè, la polla entrata, la porta così. qua abbiamo messo le staccionate. Qua. Allora, qua in mezzo. davanti al camino. Qua eliminiamo perché voglio farvi vedere come si fa. Eh? Cosa cosa ho in mente di fare. Quindi ve lo faccio, ve lo dico dopo. Mariano insegna. Mariano i danive. insegnano. Okay. Qua abbiamo messo dei quadretti. Maria aveva, ha proposto di mettere questo che dà l'idea dei regali. Sì, mi ricorda ma... dei quadri dei, dei dei E qua per ogni angolo abbiamo messo questa scalina. Questo scalino con questa porta. Anche di qua stessa cosa. E Questa qua è la parte, penso sia l'entrata e l'uscita più bella vecchia affaccia no, proprio all'albero. Sì, okay. Poi abbiamo, abbiamo fatto questo, vabbè, qua abbiamo messo questo dove facciamo vedere eh, cosa cosa serve. Qua abbiamo, abbiamo messo per fare tipo il contorno. Qua ovviamente siete vicino al cammino, è tutto carino. Qua sali. Carino, macro sex. Car carino macro sex. Sexy. Qua si entra e tre in una magosità, i piatti a tavola. E si mangia una mensa. <ride> e ora vi faccio no. vedere anche come La si fa. Vi faccio vedere come si craftano questi cioè come si ottengono, come puoi fare. Questo I piccolo. Col questa decorazione. Non solo quel pesce, ma quello che volete voi. Ok. Ora passiamo all'idea che, che ho avuto di questa parte Il che abbiamo ricavato. Allora, vogliamo fare una cosa. Come parte se fosse la mia dove Babbo Natale, Natale mette la lista, è fa la lista, lista dei, dei bravi e dei cattivi. Dei cattivi. Eh. Si piazza una cornice o un item frame, come ce l'avete segnato in italiano e in inglese, shift e si piazza una pedana a pressione. Shift di qua e poi piazzate a parte avete ottenuto magicamente la lista vi sedete ma e fate se fate mettiamo con... due cartelli davanti e siamo buoni cattivi davanti no. davanti qua no davanti qua. passa avanti passa avanti vai avanti qua, qua. Eh. qua. Sì. No, e qua si eh, no eh no perché no. se non dobbiamo no perché okay. se no dobbiamo rifare ah, sì. okay. è una parte è, è stata un'idea così certo da lì e qua fate i vostri bei bambini guarda Mariano come oh, fa oh, il bravo oh, oh. allora Mariano bella <ride> <ride> è molto bella okay, ok dico anche l'idea? No? Dice... no? ok meglio di no, no, no. <ride> ma io allora poi come ultima cosa come ultime due cose ci mancano da e eh, vabbè questo lo facciamo ora per, per finire il video dobbiamo mettere la neve e questo lo facciamo dopo e la copertina sì, sono io sulla slitta ok quindi dobbiamo fare la slitta sì, hai ma... qualche idea? però non qua avanti okay, no. eh magari di Ora sai hai già in mente qualcosa? No, si quindi... sì e no, <ride> però è meglio che diamo un'occhiata prima in generale, in okay. e poi torniamo. Quindi, poi. ci vediamo tra Allora, eccoci qua, abbiamo fatto, fatto una prova. Un po' di prove, sì, in un altro mondo in creativo. Abbiamo considerato le varie dimensioni, eh, il materiale eh, che eh. ci serviva. Necessario. Abbiamo fatto un altro, un, alt un altro mondo in creativo di prova e abbiamo, abbiamo preso tutti i blocchi. Tutto quello che avevamo stabilito che fosse necessario per farla così come l'abbiamo pensata. Allora. Saliamo un attimo. Saliamo di qua e procediamo allora. Partiamo già da qua, e si blocchi qua, così vanno questi ah, questo è anche un tutorial, quindi se se volete seguirli, se qualcuno volesse farlo, c'è un tutorial simile uguale, lo può guardare. Allora, ora bisogna piazzare questi e questi sono gli sci. E se vedete, come ha detto Maria, appunto, Qua si formano gli sci natalizi. Poi una volta fatto questo, bisogna mettere per la carroccella Yes. <ride> Eh, non, non preoccupatevi così deve venire, cioè nel senso deve venire rialzato. Poi Però deve, deve starci uno. Uh, un blocco in un blu blu blu uh, in uscita, sì. Sì. In aggetto. Quindi si mette questo così. Qua, okay. Okay. è SM25. È bello quando c'è blocchi contati, cioè nel senso che te li condetti viene. Eh. <ride> okay. ok. Ok. Per non rovinare l'anime c'è un esempio. Ah. Così raffinato. Yes poi hai detto devono scendere di uno si sì, di qua eh, in modo sì. che si crea il vano seduta allora pure qua dietro c'è cioè, poi qua dietro faccio faccio vedere da qua così si vede meglio allora qua dobbiamo, dobbiamo mettere questi blocchi qua il fondo, mm. fondo. ovviamente servirà per dove deve sedersi il nostro babbo poi qua dobbiamo inserire allora qua dobbiamo prima di tutto lo dobbiamo togliere sì perché qua dobbiamo andare a coprire con questi tre poi dobbiamo dobbiamo cosa ci manca allora dobbiamo mettere qua le staccionate si davanti al chiusura poi abbiamo creato la seduta la seduta perché funziona in questo eh, questo vino esatto. qua. così il vino qua questo è il poi per fare la sedia questo è il supporto tra virgolette bisogna mettere due blocchi di terra così binario binario vagonetto il, allora, il vagone lo mettiamo qua perché non si può piazzare così a terra si mette il vagonetto basta togliere i blocchi di terra si mi raccomando togliete prima quello di sotto quello di sopra sì, e la magia. È e quello, fate... si alloggia, posso, no. quello si alloggia, posso assumere. E fate il bambino che sta sulla scheda. <ride> per uscire dovete cliccare shift. E siete usciti dalla smitta Poi qua dobbiamo fare i regali. Vanno piazzati prima così, poi così. E un altro passo è blocchi così. No. So. Poi... Poi, allora ci manca no? Ci manca un'ultima cosa. Poi dobbiamo piazzare due blocchi qua. Blocchi no, qua. due blocchi, mm. due, tre, fammi vedere, uno, uno, va, qua, uno, uno va qua, uno va qua e uno va qua, come vuoi tre, o due, mettilo un altro, sì, secondo me è meglio, ah. mm. perché e anche perché in barretti no, a Mi questo punto qua. la nostra slitta è quasi, quasi completa, esatto. perché dobbiamo aggiungere i nostri aiutanti che ci aiuteranno col trasporto dei regali. Come in copertina saranno i nube a differenza delle rine. Eh perché le linee non esistono prima No, ma anche perché nella copertina realizzata non no. ci stanno le linee ma ci stanno i lubi. Ok. Allora possiamo anche. Ok, abbiamo eliminato e un dettaglio molto importante visto che. Allora spieghiamo alto... pure perché l'abbiamo fatta così. è ah, In sostesa, realtà questa. Perché ovviamente la settare. Per la segnalare che essendo magica fluttua. Allora, poi no, una cosa che ci prende ora al momento. E nel momento in cui mentre poi facevamo questa cosa, Bro, dare l'impressione dell'ombra sulla neve e quindi per farla sembrare così l'abbiamo fatta con questi blocchi grigi abbiamo fatto intorno ovviamente poi ci, la, ci andrà la neve e che questa zona non la copriamo comunque abbiamo smantellato una spiaggia per fare questa cosa <ride> che calcestruzzo cas, calcestruzzo, calcestruzzo. So, si fa con la sabbia guarda, guarda pure qua sì, si sì. fa pure un po' di ombra naturale sì sì, sì sì sì va bene l'ultima va va bene. Bene. Mm. cosa che ci manca da fare è mettere i tre cani al guinzaglio mm. si sì. Quindi, che qua fare anticipatamente. Allora, se io rubi, faccio Ok, detto questo. Che cosa è successo in questo frattempo? Eh, no è morto qualche C'è stata una cernita di cani, una cernita di lupi. Poi oh, tu non ci deve lasciare, non devo vedere una Allora, aspetta <ride> Come si alza? Ok, mi <ride> eh, tre tre sono lasciati sono passati la allora, vita migliore. Qua. Ma Shhh. se quindi, quel non va chiuso, no? Eh no, perché stanno seduti. Ah, ok. Ok, Uno, Ah, no, aspetta che si deve posizionare aspetta. Ah, Stai fermo? Fai ah. bravo. Se no ti faccio. No, fai la fine degli amici tuoi <ride> Non eh, ti conviene? Lo vuoi dire Natale? Fai bravo. Ehi, bravo, non ti Vedi che da la, Tu ti devi stare fermo ah, io, la mia guarda a me. Che Natalia. Ma vai tu, la fino in vai intorno. Non ti conviene. Vabbè, anche se si gira posizionare almeno davanti. Vedi che il globo guarda a me. Quindi vabbè. E si scivola una quella, quindi Per almeno cambiare, almeno c'è una posizione. Si. va bene oh. mi no, no. Ok, si. mettiamo prima il globo e, e il Giorno in il mezzo. andiamo di mettere l'ultimo per favore senza impiegarci i 70 pen, pen. anni ho detto ho anni io ho detto ho io ho mi piace 60 anni. io ho di ho sentito! se 100 <ride> 100 anni, volevo dire 70 anni ho sentito 60 anni direi che il recinto non lo abolevo ancora, potevo dire se era fine sempre cioè adesso sentano ti ci metto da essere come esistono? 110? No? Cioè, 1100 come esistono? Era eh, un dato di pesce Una cosa del genere, non è un sì. ora allora, Guarda qua, ti si Facciamo ah. un po' di scatina Guarda, oh guardami Hai visto la città da cava E ci abbiamo la copertina eh, qua? No, lo so che ci Eh, facciamo l'altro capito, non lo so, forse insieme. Facciamo boh. l'autrovicinata. Sì. Al allora. Spero questa questa 19 sia piaci... <ride> che è questa diciannovesima <ride> puntata vi sia piaciuta. Spero che questa diciannovesima puntata di Minecraft vi sia piaciuta. Vi auguriamo un buon Natale, un felice anno nuovo. Ah. Si berrà una bella cioccolata calda anche se, se teniamo in mano un guinzaglio però. E per il vino. Un <ride> bel <Il> vino. <ride> <ride> <ride> <ride> Uh, probabilmente uscirà il vlog di Natale verso ah, certo. penso il 26, il, 27, il 26 se, 27. Se riusciamo a caricarlo, poi vediamo se riusciamo a, a fare anche un vlog di Capodanno. Mm. Se riusciamo a organizzarlo, il vlog di Capodanno uscirà, ovviamente, penso per il 2 gennaio 3 il sì, 2 il tempo comune di, di montarlo. Per il resto, ci prendiamo una pausa. Cioè, nel senso. Montiamo una, i video, una relativa pausa una relati Cioè nel senso che non facciamo video però li carichiamo cerchiamo di portarli di a caricare Quindi spero che questa 19esima puntata vi sia piaciuta ancora auguri lasciate like Al prossimo, prossimo. video